Inventato un vaccino contro il narcisismo patologico. Ovviamente è una butad. Ma avete mai fatto caso a quanto siamo scettici verso la medicina ufficiale? Tanto da mettere in dubbio, per esempio, l'efficacia dei vaccini? E quanto invece siamo disposti ad accettare i problemi psicologici e le relative terapie? Direi tanto più riluttanti verso la medicina del corpo, quanto più sensibili verso quella della mente e dell'anima. Sarà dovuto anche questo la fortuna e il fiorire di pubblicazioni contro quella che sembra una nuova piaga sociale. Una vera e propria epidemia. Il narcisismo patologico. Voi forse ancora non lo sapete, ma siete o siete stati vittime di un narcisista patologico. E se non vi è ancora successo, è possibile che siate voi stessi dei narcisisti inconsapevoli. Non c'è via di scampo. Si nascondono ovunque e si stanno sostituendo a noi come gli ultracorpi. Questa almeno è la sensazione leggendo quello che se ne scrive in rete e soprattutto quanto se ne scrive. Purtroppo è una malattia incurabile. Cioè, forse troveremo nei prossimi anni la cura per tutte le malattie rare, ma questa no. Il narcisista patologico è un soggetto irrecuperabile che o non ha coscienza delle proprie azioni o non ne sente la responsabilità. L'unica salvezza per chi è vittima di un narcisista è applicare quello che in gergo viene definito no contact, ovvero isolare il narcisista, in attesa che vengano tutti imbarcati su una nave lasciata andare alla deriva in mezzo al mare. Ebbene sì, anche io sono stato accusato di narcisismo patologico sicché mi sono messo a leggere qualche scritto, poco in verità, ma abbastanza da capirne qualcosa. Mi sono stati suggeriti i testi di tale Tudor. La leggenda narra che si tratti di un vero narcisista patologico e pericoloso, il suo narcisista gli avrebbe imposto di fare outing come parte del suo percorso di riabilitazione, e lui l'ha fatto. Usando come slogan pubblicitario le parole di Sun Tzu, conosci il tuo nemico, ha scritto diversi libri di successo sull'argomento, ha aperto un canale YouTube e un blog, attraverso il quale offre anche un servizio di consulenza a pagamento. Per 70 dollari risponde a 4 domande via email, per 150 potete parlargli via Skype. Leggendo qua e là alcune traduzioni dei suoi scritti, invece di prendere atto del mio narcisismo, ho capito di essere stato vittima di un narcisista patologico. Cioè, la persona che mi accusa di narcisismo e che evidentemente mi riconosce in questa descrizione e si riconosce nella descrizione della vittima, a me sembra un narcisista a sua volta e io mi ritrovo nel ritratto della vittima. Quindi queste prime letture mi ponevano di fronte a un paradosso. Se un narcisista patologico crede di essere vittima di un narcisista patologico, cosa succede? Mi pare evidente che con no Contact non farà altro che rafforzare il proprio narcisismo, allontanandosi da una presa di coscienza del proprio disturbo. Ma leggendo ancora un altro po', ho trovato un paradosso ancora più interessante. Che spiego? I tesi di Tudor funzionano, la sua narrazione è efficace, intanto perché è una confessione, quindi uno è naturalmente portato a pensare che quello che scrive sia vero. Poi fornisce un vocabolario e una tassonomia della figura del narcisista e delle sue vittime, a cui i lettori si appassionano e che fanno propri. Inoltre descrive situazioni e comportamenti di cui prevede gli sviluppi e chi legge si riconosce nelle sue previsioni. Infine dà delle risposte chiare e insegna a superare il problema, promettendo che quella è la solo via per riconquistare la propria indipendenza. Chi si avvicina a questi scritti probabilmente è una persona che pensa di essere stata suggestionata da un narcisista patologico e che si avverte come suggestionabile. Tudor cosa fa? seduce a poco a poco questa persona con la sua teoria, le permette di guardare dal buco della serratura il comportamento di un narcisista, la fa entrare dentro il suo linguaggio, le fornisce una mappa mentale che dà al tutto una parvenza di scientifico, la conquista con le sue facili profezie che si autoavverano ed insegna come risolvere il problema con l'unica soluzione possibile, il no contact con narcisista e il contact implicito con i suoi scritti se non addirittura con l'impersona. In pratica, Tudor ha creato una nuova suggestione attorno ai suoi scritti, a cui persone facilmente suggestionabili credono e si affidano ciecamente. Una specie di guru con la sua setta. Conquista la fiducia dei suoi seguaci utilizzando gli stessi mezzi persuasivi di un narcisista, gli stessi strumenti di seduzione. Ecco, ditemi se questa non è una grandissima incu... Perdon, ditemi se non vi sembra un paradosso questo. Non credo che passare dalla suggestione delle parole di un narcisista a quella per gli scritti di Tudor sia una via d'uscita al problema. Ad una persona facilmente suggestionabile mi sentirei di suggerire di sviluppare il proprio senso critico, di provare a guardare le cose da prospettive diverse, di non temere il dialogo e il confronto con chi la pensa diversamente, di dubitare delle facili verità altrui, ma soprattutto dubitare delle proprie facili verità, quindi anche dubitare del proprio status di vittima e giudicare in maniera critica e distaccata gli scritti di Tudor. Ma nella scuola di pensiero di Tudor il dubbio non è ammesso, perché il minimo dubbio presta il fianco al narcisista, l'unica soluzione è il no contact. E se qualcuno mostra qualche incertezza, o si corregge subito dopo da solo sentendosi in colpa, o interviene qualche integralista della scuola di pensiero di Tudor a farlo. In no contact va bene con i matti pericolosi. Al mondo ci sono un sacco di persone strane, ma per fortuna non è ancora pieno di matti pericolosi, mentre a leggere quello che si scrive dei narcisisti sembra il contrario. Tutto quello che avrebbe dovuto fare Tudor alla fine del suo percorso educativo sarebbe stato dire «E adesso?» Se mi avete creduto e mi avete seguito fin qui, significa che non avete ancora capito un cazzo e siete ancora suggestionabili. Non credete a nessuno, neanche a me, e parlate con tutti, mettetevi in dubbio, solo così diventerete sicuri. Ecco, credo che il segreto per diventare sicuri di sé stia, anche questo, in un paradosso. Per diventare sicuri bisogna dubitare. Ho parlato di Tudor, ma più in generale trovo interessante vedere come a partire da un nome, narcisista patologico, si comincino a costruire dei discorsi, si stratifichi un sapere, che a poco a poco diventa cultura, fino al punto in cui si finisce con l'avere un'opinione comune, diffusa e condivisa su una nuova patologia. Per esempio, io adesso mi invento la sindrome da vittima di narcisista patologico. Il nome non è felice, anche questo dovrebbe essere trendy, tipo Nar Victim Syndrome, andrebbe già meglio. E sostengo che se voi, vittime di narcisista patologico, avete convinto almeno tre vostre amiche che hanno rotto un rapporto di essere state vittime di un narcisista patologico, allora avete la Nar Victim Syndrome. È ridicolo, lo so, volutamente ridicola come ipotesi, ma mettiamo che qualcuno la prenda seriamente in rete, che si cominci a parlare di questa sindrome, che pian piano i discorsi si sommino, che arrivino degli psicologi ad accreditare queste ipotesi, eccetera, eccetera. Arrivati ad un certo punto, chi di voi ha convinto tre amiche di essere stata vittima di narcisismo, comincerà a sospettare di avere questa sindrome. e Magari penserà, cacchio, ma io che ne ho convinte cinque? Ci sono delle app, in genere hanno un nome che suona tipo Ice me, che trasformano le immagini in uno stile particolare. Io ricordo Simpson Ice Me, per esempio, che rendeva la tua immagine simile ad un personaggio dei Simpson. Ecco, Tudor per me è l'app Narciseize Me, nel senso che trasforma il racconto della tua persona nel racconto di un narcisista o della vittima di un narcisista. Tudor fra qualche anno sarà una macchina in grado di anticipare i nostri comportamenti e quelli altrui, anche apparentemente imprevedibili, con molta accuratezza. A quel punto spero che nessuno strabuzzerà gli occhi o rimarrà a bocca aperta dicendo anche a me, sono proprio io, ma ci renderemo tutti conto di essere umani e perciò stesso in gran parte prevedibili e questa nostra prevedibilità prevedibilità può essere raccontata e descritta in tanti modi diversi. Qualche anno fa è andato in onda su un canale scientifico un programma che ipotizzava l'esistenza delle sirene. Era una docu fiction, ma confezionata così bene che in molti hanno pensato fosse tutto vero. Io credo che il narcisista patologico sia un animale mitologico come le sirene. C'è anche infatti chi lo descrive come vampiro energetico, per dire. E che tanti discorsi che si fanno attorno al narcisismo patologico hanno la stessa impronta di una docu fiction. Il narcisista patologico è sempre esistito. Prima si chiamava stronzo, però fa più figo chiamarlo narcisista patologico. Tutti hanno da guadagnarci a parlare del narcisismo patologico. Chi ci guadagna denaro, chi in popolarità, ci guadagna chi si dichiara narcisista perché si spaccia per seduttore, ci guadagna chi si sente vittima perché solidarizza con altre vittime, ci guadagnano tutti e la massa di evangelizzatori del nuovo credo narcisistico cresce. È tutto un gran parlare che porta beneficio a tutti tranne che alla verità. E la verità, per me, è che tutto sto gran parlare è un fenomeno di instupidimento generalizzato che si lascia alle spalle qualche vittima impotente e reale del no contact e dell'amore raccontato con parole d'amore.